Il Libano è un messaggio: il Libano soffre e il Libano è più di un equilibrio, ha la debolezza delle diversità ancora, alcune non riconciliate, ma ha la fortezza del grande popolo riconciliato come la fortezza dei cedri. Il patriarca Rai mi ha chiesto per favore in questo viaggio di fare una sosta a Beirut, ma mi è sembrato un po', eh, un po', un po poco. È una briciola davanti a un problema, a un paese che soffre come il Libano. Scrissi una lettera e ho fatto la promessa di fare un viaggio in Libano. Ma il Libano in questo momento è in crisi. Ma in crisi, non voglio offendere, ma in crisi di vita. Eh? Il Libano... tanto generoso il Libano nell'accoglienza dei profughi.